Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto agli asparagi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, riso di tipo carnaroli, asparagi con le punte tagliate e i gambi puliti, olio, cipolla, vino bianco, latte, acqua, dado vegetale, sale, pepe e burro. Andiamo il via alla ricetta.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 il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e i gambi puliti degli asparagi. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 6. adesso riuniamo sul fondo del boccale versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi velocità 1 adesso aggiungiamo il riso, le punte degli asparagi e il vino, chiudiamo il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 3 minuti 120 gradi antiorario velocità soft adesso aggiungiamo l'acqua sale, il pepe, il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il bimbi, mescoliamo bene a fondo con la spatola, questo passaggio serve per evitare che durante la cottura il riso si attacchi sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 antiorario, velocità soft. Adesso dal foro del coperchio aggiungiamo il latte. Riposizioniamo il coperchetto. E proseguiamo la cottura per 4 minuti: 100 gradi antiorario, velocità soft, aggiungiamo il burro. il parmigiano, mescoliamo leggermente con la spatola. Richiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per un minuto. senza temperatura con l'antiorario sempre a velocità soft il risotto agli asparagi è cotto andiamo a impiattare il risotto agli asparagi grazie e alla prossima ricetta